Quindi, prima parte, ehm, seguitemi, nel senso che ci saranno un po' appunto i principi base di diritto d'autore. Se qualcuno ha già seguito qualche mio seminario, anche in questi giorni, perché da quando c'è la quarantena ho fatti un po' eh, sulla mia pagina Facebook, eh, può essere che questa prima parte, queste prime 4-5 slide siano già viste, perché sono di solito diciamo, che utilizzo per spiegare come funziona il diritto d'autore. Ad esempio questa. Questa è una slide che utilizzo per far vedere come... Ehm, diciamo, Per analizzare, per capire meglio eh, il tema del diritto d'autore sia necessario eh, osservarlo da questi due punti di vista. Cioè Il diritto d'autore ehm, va sempre guardato secondo queste due ottiche per averne una visione completa e, e, e organica perché essendo come, come tutti i diritti che fanno, fanno parte del, macro, del, della, del, del grande insieme chiamato proprietà intellettuale, diritto alla di proprietà intellettuale, hanno queste due ottiche contrastanti. Da un lato ci sono i titolari dei diritti, che sono coloro che creano le opere e che quindi sono interessati a sapere, cioè, a sapere come il diritto, come l'ordinamento giuridico tutela la loro creatività e quindi sapere quali sono le opere tutelate, quali sono i metodi per diventare titolari dei diritti e quali sono gli strumenti che appunto la legge riserva loro per difendere questi diritti okay? però dall'altra parte lato blu c'è tutto il resto del mondo, ci sono tutti coloro che invece non sono creatori di opere ma sono utilizzatori di opere e che quindi vogliono sapere sostanzialmente quali libertà si possono prendere, no? fin dove possono tirare la corda per poter eh, utilizzare opere di altri la domanda che trovate in alto però è voi da che parte state? Cioè, nel senso, eh, serve a stimolare un po' la riflessione in voi sul fatto che non sempre siamo del tutto da una parte o del tutto dall'altra. Difficilmente, soprattutto in un mondo come quello digitale, possiamo dire di essere solo sul lato arancione, e vedere solo le, le cose dal lato arancione o vederle solo dal lato blu. Eh, se siete se tra, tra noi, credo, come credo, ci siano molti social media manager oppure... Eh, che ne so, grafici, gente che progetta siti web o che organizza eventi o webinar e interventi formativi sul web. È chiaro che non siete nettamente di qua, e nettamente di là, cioè fare un, eh, che ne so, organizzare un evento, fare la locandina richiede da un lato l'attività la, la, creativa del grafico che fa la locandina, ma magari in questa locandina c'è l'immagine che viene presa da una banca dati l'immagine di sfondo o centrale della locandina viene presa a sua volta da una banca dati di immagini oppure va, viene cercata sul web eh, e quindi vedete che questa attività pone da un lato ci pone come titolari dei diritti perché abbiamo creato un'opera creativa quindi un'opera originale nuova e quindi abbiamo dei diritti su questa opera dall'altro però in questa opera viene utilizzata un'opera preesistente quindi siamo diventati anche utilizzatori di opere il mondo del web nel mondo dei social media soprattutto ci, ci, ci fa nevroticamente saltare di qua e di là perché tutte le volte che, facciamo, che, che, che prendiamo un'immagine per realizzarne un meme eh, oppure no, cioè siamo nostra, sul nostro dispositivo che può essere anche un cellulare da, pochi, da poche decine di euro ormai qualsiasi cellulare che abbia una connessione a di internet diventa un potenziale strumento di violazione del diritto d'autore, no? il tasto scarica, e modifichi, oppure il tasto condividi esternamente quello che hanno i cellulari Android, oppure già il fatto che si possa scaricare un contenuto, modificarlo, ricaricarlo da un'altra parte, questo già pone, una, cioè crea un'attività che va a toccare il diritto d'autore in un modo o nell'altro. Da un lato c'è una percezione molto bassa di questo, di questo tema, nel senso che gli utenti internet se facciamo un sondaggio non so è, qual è la percentuale di persone che sono consapevoli del fatto che quelle azioni, quelle azioni hanno una rilevanza dal punto di vista del diritto d'autore dall'altro è anche il bello di internet cioè internet è, è, è quello no? internet è anche un'attività è, un, è un medium che permette una forte condivisione una velocissima condivisione di contenuti creativi che, ci, che il diritto d'autore lo voglia o non lo voglia Ok, quindi questa è la realtà, però ecco la slide serve per, per farvi riflettere. Noi oggi faremo esattamente questo, cioè cercheremo di guardare la materia, c'è cioè tutti gli esempi che farò, cercherò di, di, di porli nell nelle due ottiche, cioè di farveli guardare sia dal lato del titolare dei diritti, sia dal lato degli utilizzatori, quindi con questa, diciamo, questo continuo passaggio da un lato all'altro. Poi mi direte voi un po' dalla... Non abbiamo, purtroppo se avessimo avuto tempo una mezz'ora in più avrei fatto un giro di presentazioni così avrei capito bene qual era la vostra estrazione e quindi avrei intuito meglio la, la, le, le vostre aspettative sul corso ma non si può fare, quindi eh, vado avanti così e poi mi direte voi alla fine se c'è qualche curiosità. Allora, giusto per capire di cosa si occupa il diritto d'autore io solitamente faccio vedere le prime due norme della legge italiana sul diritto d'autore. Abbiate pazienza, in questa, in questa presentazione non ho tante norme da farvi vedere, però alcune servono per appunto, capire di che cosa ci stiamo occupando. La, la legge sul diritto d'autore è quella che trovate lì, la 633 del 41. È una legge molto antica, possiamo dire. È del 41, ma non è rimasta uguale a se stessa fino, fino fin dal 41, è stata modificata più volte, tant'è che già in questa slide...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 Quindi questa fino alla, alla parola espressione era la norma del 41, era come il legislatore del 41 si era immaginato il diritto d'autore, cioè il campo d'azione del diritto d'autore per lui era questa roba qua. Quindi opere dell'ingegno di carattere creativo, quindi questo è l'oggetto del diritto d'autore, la risposta là in alto, alla domanda là in alto, che cosa tutela il diritto d'autore, la risposta corretta è opere dell'ingegno di carattere creativo. Quindi... Devono essere di carattere creativo, cioè l'elemento fondante, il requisito è il carattere creativo, ci deve essere un'attività creativa vera, cioè non deve essere la mera riproduzione di qualcosa fatto da altri, di qualcosa di preesistente o di qualcosa di necessitato, cioè quella, se quella cosa lì tutti la farebbero nello stesso modo, perché non ci sono altri modi per farla, allora probabilmente lì non c'è copyright, non c'è diritto d'autore perché non c'è carattere creativo, okay? Non basta il fatto che l'abbia fatta io, deve esserci quel minimo di originalità che fa scattare la creatività. E poi, vedete, elenca i principali campi in cui, si, in cui si esprime la creatività umana, letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia, e aggiunge qualunque ne sia il modo la forma d'espressione. espressione, cioè il legislatore del 1941 già aveva immaginato che queste, che queste classiche forme di creatività si sarebbero evolute in virtù dell'evoluzione tecnologica, infatti quello che abbiamo oggi, cioè noi oggi abbiamo tutte queste forme di creatività che però vengono eh, trasmesse attraverso un unico mezzo di comunicazione e fruite attraverso un unico dispositivo, no? salvo l'architettura, che, che cioè un progetto lo posso fruire, ne posso fruire attraverso un cellulare, attraverso uno schermo, ma poi quando deve essere realizzato su sulla pubblica via c'è bisogno di cemento e mattoni. Tutto il, resto, no? Tutto il resto può essere digitalizzato, può essere trasmesso attraverso attraverso una rete messa a disposizione di, di, di un, potenziale, come dire, un pubblico potenzialmente di tutto il mondo. No? Letteratura, testi, quindi in generale, la musica in tutte le sue forme, l'arte figurativa, compresa anche la grafica, no? quindi l'attività di grafica multimediale che fate rientra nel concetto di arte figurativa, teatro e cinematografia. Aggiunge poi, vedete, il secondo paragrafo che è figlio di modifiche degli anni 90 sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore, nonché le banche di dati che, per la scelta e la disposizione del materiale, costituiscono la creazione intellettuale dell'autore. Quindi aggiunge altre, altre due forme, il software e le banche di dati. La stessa cosa viene fatta nella, nella norma successiva, cioè l'articolo 2, non fa altro che eh, dettagliare meglio questo elenco che è già stato fatto nell'articolo 1, scomponendolo in 10 categorie di opere dell'ingegno. Tipologie di opere, le vedete sono due slide perché la norma era molto lunga, ho dovuto tagliarla. E quindi le prime sette sono quelle che eh, erano già previste dal, dal, dal legislatore del 41, le ultime tre, e quindi vedete: le letteratura, mus musica, coreografia e pantomima, eh, arte figurativa in senso più ampio, eh, architettura, cinematografia, fotografia. E poi 8, 9, 10 sono quelli nuovi, sono quelli che sono state aggiunte via via nel tempo, dagli anni 90 in poi. Nel 92 programmi per l'elaboratore, nel 96 le banche di dati e nel 2001 le opere del design industriale, che è l'ultima aggiunta, diciamo, quella della tutela del design industriale sotto, sotto diritto d'autore. Di, Nell'ottica del nostro seminario, cioè noi dobbiamo occuparci dei dei social media, cioè di quello che quelle quel, tipologie di opere che vengono veicolate attraverso i social media. Quindi quali sono queste? Cioè quelle con il, il, la freccina arancione di fianco, no? Cioè sui social media tendenzialmente cosa abbiamo? Opere letterarie perché un post, un, anche un post su Facebook, anche un tweet eventualmente, poi possiamo ragionare sul fatto che il tweet essendo così breve non sia sufficientemente creativo per essere davvero un'opera letteraria, però possiamo ragionarci. Ehm, le opere musicali, perché sui social media, no, facciamo circolare continuamente opere musicali, in questi giorni ne abbiamo viste a in questi giorni quanti musicisti o quanti amatori si sono eh, collegati attraverso le, le, che ne so, il loro canale Instagram, eh, le loro, oppure il loro profilo, la loro pagina Facebook, per suonare un brano con la chitarra, per cantare, per fare la, la, la collaborazione a distanza tra il cantante X e, e il bassista Y, che stanno uno a Roma e l'altro a Milano. Ok, è una cosa abbastanza sotto gli occhi di tutti in questi giorni. E lì si pone una questione di diritto d'autore, indubbiamente. Okay. Eh, le opere della scultura, della pittura, dell'arte e del disegno, perché come abbiamo detto, c'è la parte della, della grafica. Le opere dell'arte cinematografica, cioè quando carichiamo un video su YouTube di cui noi abbiamo realizzato, cioè un video che ha, un, come dire, anche se è un video di 5 minuti, ma è, art, è comunque rientra nel concetto di arte cinematografica o videografica. Un video musicale è una piccola forma di arte cinematografica che dura 4 minuti, 3 minuti e mezzo, però rientra comunque in questo punto 6. E poi, vabbè, la, la, è, diciamo, il, il tipo di opera per eccellenza dei social media, le opere fotografiche o le fotografie... Beh, oggi non abbiamo tempo di fare distinzioni tra opera fotografica e fotografia, però appunto quando la fotografia è scattata con un sufficiente carattere creativo, viene tutelata come opera creativa in senso pieno, come se fosse un romanzo, come se fosse un brano musicale, come se fosse un, un film, un'opera cinematografica. Okay? Quindi queste, 1 2 3 4 5 sono più o meno le nostre, eh, le, le, le, diciamo il campo su cui ci muoviamo per un seminario come quello di oggi. Ci sarebbe anche da parlare di software eventualmente, nel senso che se, se parliamo di piattaforme social come GitHub o GitLab, che sono di fatto delle piattaforme social in cui gli sviluppatori si scambiano software, no? si, o, si commentano e si pubblicano righe di codice, oppure anche OpenStack cose del genere, Stack Overflow, queste sono piattaforme che hanno comunque una funzionalità social molto diverso da quello che voi potete immaginare per social, nel senso molto diverso da Instagram o, o da Snapchat, ma ehm, anche lì potremmo fare l'esempio, però direi che già queste 4-5 cose ci, ci danno un bel po' di, di, di grattacapi, quindi direi di soffermarci su questo. Eh, la classica domanda, cioè il requisito fondante del carattere creativo, come vi ho detto prima, per il diritto italiano c'è diritto d'autore se c'è carattere creativo e c'è carattere creativo se c'è Originalità più novità, ok? Quindi per il diritto italiano questi sono i due sottorequisiti in cui è scomposto il concetto, il requisito del carattere creativo. Gli, gli inglesi, la dottrina giuridica anglosassone fa un ragionamento diverso e, e lo scompone in tre sottoelementi, sotto in tre componenti, skill, labor and judgment, cioè ehm, competenza, fatica, lab labor nel senso di impegno. E judgment, cioè giudizio, scelta. Questo è molto interessante, mi piace la, la, scelta, la, la, diciamo la, la versione anglosassona del, del concetto di carattere creativo. Ok, quindi questo è quello che fa scattare il, il, la tutela del diritto d'autore. Eh, la domanda che immagino, che io ho chiamato domanda da un milione di dollari, ma anche da mille milioni di dollari se volete, siamo sicuri che ogni post che mettiamo sui social ha davvero un carattere creativo, perché se non ha un carattere creativo allora non si pone neanche il problema, il nostro seminario può finire qua, no? Cioè se il mio account Twitter non fa altro che andare sul... Andare, faccio un crawler che va, quindi uno script automatico che va sul sito dei principali quotidiani, quindi Corriere.it, Repubblica.it, Messaggero, eh, Giornale sulle 24 ore, e prende i, ti, i primi 10 titoli della, della home page e li trasforma in un tweet, cioè copia e incolla i titoli e li butta su Twitter. Quella roba lì non è, anche se mi sono fatto un discreto sbattimento per scrivere lo, lo script, avrò sicuramente un diritto d'autore sul software, sullo script che fa sta cosa, ma non avrò un diritto d'autore eh, sui tweet perché sono dei copia e incolla banali e pedisse qui di news fatte da altri. Anzi, ci sarebbe pure un problema di diritto d'autore dall'altro lato, cioè bisognerebbe chiedersi se si può fare questa cosa, cioè se io posso mettere in piedi un account Twitter che non fa altro che copia e incollare titoli di giornale che vengono da altri siti. Perché a un certo punto, che ne so, l'editore del Sole 24 Ore potrebbe non gradire e mandarmi una lettera di diffida, perché sto, mi sto parassitando semplicemente la sua, sua attività. Ok. Parlo al, al, come dire col condizionale perché sono tutte situazioni che non possiamo sapere. Cioè, da un lato c'è chi lo fa. Da, ogni tanto succede che qualcuno venga che, che, che a qualcuno vengano tirate le orecchie e si, e si spieghi che certe cose non si possono fare. In altri casi, invece, vengono come dire, tollerate, no? Cioè, come la musica amatoriale su, su YouTube, se voi fate le cover degli U2, eh, dubito che, se cioè, siete una piccola cover band di provincia degli U2, dubito che gli U2 o la, o la loro casa discografica vi vengano a bussare alla porta perché gli state violando i diritti d'autore. Però, se iniziate a essere una, una cover band di un certo livello che va in giro a fare le serate, fa i dischi incidendo brani degli U2, vi assicuro, che dovete passare da, da, da altri canali per poter ottenere le, le necessarie licenze. Ok? Quindi purtroppo bisogna stare su un livello, su un livello eh, ipotetico. E infatti la risposta peggiore che, può, che un giurista vi potrà mai dare, ma che purtroppo non possiamo fare a meno di dare, in questo, soprattutto in questo caso, è dipende. Cioè, se volete sapere se ogni, ogni post sui social media ha carattere creativo, bisogna farle, pass farlo passare di volta in volta ciascuno, deve guardarlo qualcuno che ha l'occhio clinico, uno come me, nel senso uno, uno che si occupa di questa materia, che ha l'occhio clinico, e valutare se c'è carattere creativo. Prima vi ho fatto un esempio estremo, poi ci sono gli esempi intermedi. Cioè un post su Twitter, un, un tweet di... Vi ricordate com'era Twitter fino a pochi anni fa, che era di 140 caratteri? Eh, 140 caratteri sono davvero molto pochi per poter dire che ci sia una vera creatività, perché sono davvero poche parole. E quindi, quindi boh! Ma adesso che sono 280 potrebbe iniziare a, ad avere più un senso. La classica domanda che ci, che, che ci si fa qui, dopo, diciamo dopo, questa, dopo aver presentato come funziona il diritto d'autore, di cosa si occupa il diritto d'autore è, è come uno di questi autori, cioè come uno di coloro che... Eh, di queste persone che sviluppano, vedete, opere letterarie, fotografie, sculture, eh, che fa video, ma uno di questi creativi, come fa a diventare titolare del suo diritto d'autore? Come acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni? Non c'è bisogno che mi rispondiate, perché se no andiamo lunghi, però vi lascio 5 secondi di suspense per darvi una risposta. Cioè, secondo voi, come diventa un autore titolare dei suoi diritti? Un musicista che scrive un brano musicale. Oppure il fotografo che scatta una foto. 4, 3, 2, 1. Qualcuno ha scritto, attenzione, no, no dai, mi interessa, voglio vedere. In chat qualcuno ha scritto. Uno ha scritto automaticamente. L'altro dice deve depositare. Allora, vi dico che statisticamente io ottengo, ottengo tre diverse risposte. E due sono arrivate. Esatto, due sono arrivate. Uno dice automaticamente, l'altro deve depositare. Chiedo ma deve depositare dove? A chi ha scritto deve depositare perché così è un po' generico. Però va bene, allora erano esattamente le, le, le, le risposte che mi aspettavo. Perché, ecco, uno dice alla SIAE: ecco esattamente quello che mi aspettavo. Benissimo, presso il servizio del diritto d'autore. Ok, allora è. Io ho chiesto come si acquisisce il diritto, la domanda era molto precisa. E la risposta esatta è stata in realtà la prima che mi è stata fornita, cioè si acquisisce automaticamente senza dover fare nulla, eccolo qua. Articolo 6. L'articolo 6 della legge ci dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore, un giro di parole tipicamente legalese <ride> per dire come acquisisco il diritto d'autore, è la creazione, vedete, è costituito dalla creazione dell'opera. Punto. Potrebbe finire qui la norma. Poi aggiunge quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi, lo so che vi stupisce. Ah, c'è un commento. Scusate. Sono ripetente. Ah, ok. <ride> Segui i tuoi corsi. E allora... Eccoci qua. Sì, è vero, nel senso che il diritto d'autore si acquisisce automaticamente. Ed è una cosa che per chi non la sapesse, è rivoluzionaria, perché cominciate a capire che allora tutto quello che stavate facendo era sbagliato. Cioè, voi pensavate che, che, che se qualcosa si trovava in rete e non c'era scritto nulla, allora non c'è diritto d'autore, perché se c'è diritto d'autore, allora questa cosa deve essere, quest'opera deve essere stata registrata da qualche parte. Invece è esattamente il contrario, mi spiace. Tutto è sotto diritto d'autore, salvo i casi in cui c'è indicato chiaramente che l'autore ci autorizza a utilizzare, no? Il classico esempio delle licenze open, delle creative commons, di cui oggi non possiamo parlare, che però è uno dei miei temi cari, no? quindi vi invito ad andare a cercare i miei mie slide, i miei videocorsi sulle creative commons, però è esattamente quello è il meccanismo, cioè tutto ciò che viene creato e che ha quel minimo di, crea di carattere creativo diventa automaticamente tutelato dal diritto d'autore, tutte quelle dieci cose che abbiamo elencato prima, e Succede in alcune situazioni che invece io posso utilizzare, cioè gli utilizzatori possono liberamente prendere le opere e utilizzarle, però appunto sono casi eccezionali. Oppure ci sono casi in cui è l'autore stesso che attraverso una licenza ci dice che possiamo utilizzare liberamente l'opera. E infatti la domanda, la domanda che diciamo, viene spesso confusa con quella che vi ho fatto prima è questa. Cioè come faccio a dimostrare di essere il titolare dei diritti? Allora è diverso. Io prima vi ho chiesto come faccio a acquisire il diritto, capisco che noi giuristi abbiamo insomma queste sfumature sulle parole, e non è da tutti, però eh, tra acquisire il diritto e dimostrare la titolarità del diritto sono due piani separati, no? uno è il piano sostanziale l'altro è il piano probatorio. Qua parliamo del piano probatorio, cioè come uno di questi autori che ha acquisito il diritto automaticamente con la mera creazione, però è in grado di dimostrare che è davvero lui non è qualcun altro il titolare di questo diritto cioè questo è il, il concetto non abbiamo qua una norma cioè non ho una legge da farvi vedere perché la legge sul diritto d'autore italiano non, non stabilisce un modo unico cioè non ci dice che per, per, per avere la data per avere, scusate la prova di, di paternità devo, devi fare così lascia un po' al buon senso e alla logica se ci pensate la logica cosa ci dice? che una, una prova di anteriorità temporale è già sufficiente cioè se Tizio sta litigando con Caio perché entrambi sostengono di aver creato un brano musicale o di aver scattato una foto facciamo l'esempio di aver scattato la foto è chiaro che se Caio tira fuori un negativo che è palesemente datato nel 2015 è chiaro che vince rispetto a Tizio che invece ce ha una copia digitale che è invece è datata nel 2017 perché chiaramente riesce a dimostrare che la, la, la prova di anteriorità temporale ce l'ha lui. Okay? Io ho aggiunto però possibilmente con data certa, cioè il, il, il diritto italiano, diciamo, da, eh, quando si parla di datazione di un documento, in qualsiasi tipo di documento, eh, parla cioè, distingue tra data semplice diciamo, e data certa. Data certa è una data che viene... Come dire, fa fede dal punto di vista della prova, fa fede pubblica, e quindi, salvo riuscire a dimostrare che ci si sia stata una manomissione, eh, e quindi che si sia stato un atto volutamente e, e, e arcatamente mirato a eh, contraffare la, la, la, la, la data, fa fede, quindi non, non c'è bisogno di, di ulteriori prove. Quindi, se avete un documento con data certa, siete in una botte di ferro. No? Tipico caso di documento con data certa è, ad esempio. Pensate a una tesi di laurea che viene depositata, no? prima, prima di laurearvi dovete depositare la tesi di laurea in segreteria studenti, meno quello che è successo a me anni, un po' di anni fa, no? ancora prima degli archivi digitali. Prima di laurearmi, 15 giorni prima, c'era la regola che dovevi portare una copia della tesi di laurea, quella rilegata male, quella da spendere poco, diciamo. In segreteria studenti la segreteria studente ti metteva metteva un timbro, un numero di protocollo sulla copia che depositavi e la infilava in un archivio che era lì, pubblico. E tu avevi sul, sul libretto, diciamo, un timbro sempre del, del, del funzionario della segreteria studenti che diceva che nel giorno X lo studente Simone Librandi aveva depositato la, la tesi di laurea intitolata Y. Okay? Quindi quella roba lì è già una data certa, perché c'è un funzionario pubblico che sta mettendo un, un numero di protocollo, un timbro e una firma. Okay, quindi se poi qualcuno vi copia un capitolo intero della tesi di laurea, siete abbastanza in una botte di ferro. Basta avere una, chiedere un accesso agli atti all'università, all farsi dare una copia eh, autenticata e dimostrare al giudice che quel capitolo lì l'avevate scritto voi 20 giorni prima. Okay? Poi questi sono esempi tipici del mondo pre-digitale. Nel mondo digitale la datazione sul documento si può fare in, in tanti altri modi, molto meno, meno, molto meno macchinosi e molto meno dispendiosi. Pensate alla famosa PEC, no? La posta elettronica certificata è una posta elettronica che fa fede nell'invio e nel ricevimento del messaggio, no? come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno. Pensate alla firma digitale con marca temporale, cioè la firma digitale è quella, quella che intendo quella che si appone sui documenti attraverso la smart card o attraverso una, un token, un dispositivo, no? Quando fate le operazioni in banca sull'home banking e la banca prima di far partire il bonifico vi chiede, no? vi chiede il, il, il numerino, sul token, che adesso è quasi sempre attraverso l'applicazione di un cellulare, però quella è una forma di firma, di, di, di, di firma elettronica qualificata, perché non basta eh, mettere una username e una password, ma ci vuole anche un dispositivo che ti dà una one time password, quindi quella roba lì è difficilmente... Ma non missibile, è difficile che ci sia qualcun altro che sta inviando quel bonifico nello stesso momento e sullo stesso vostro conto corrente. Okay? Tutte queste forme servono per appunto anche dare datazione certa. Eh, spostiamo, facciamo, applichiamo queste, questi metodi nell'ambito del diritto d'autore, quindi su opere creative, e vedete com'è facile eh, avere una, una, una prova di data certa su un file di qualsiasi tipo. Eh, la domanda che sicuramente vi starete facendo è quella che io ho già anticipato lì nella slide, cioè la data messa automaticamente dalla piattaforma è sufficiente? E eh, anche qua, questa qui fa, fa il passo, fa, fa il pari con l'altra domanda da un milione di dollari. Eh, dipende anche qua, forse sì. Cioè, è diciamo, è sempre meglio che niente. Quindi, ad esempio, c'è stato un caso in cui in, in una... Eh, in una causa giudiziale di violazione su una fotografia, sui diritti di una fotografia che era stata pubblicata su Facebook, il Tribunale di Roma ha riconosciuto, è una, una sentenza di, penso, 4-5 anni fa, e il Tribunale di Roma ha riconosciuto che la data messa da Facebook fosse sufficientemente certa, perché non c'era modo di manometterla da parte del, del, del, del, del suo, diciamo, del, del gestore, di colui che aveva caricato l'immagine, perché l'immagine era caricata su una si chiama, su una community, cioè insomma non c'era modo di, di manometterla. Dopo una perizia fatta fare da giustamente chi si occupa di, di, di perizie informatiche e si, di, sicurezza informatica, di sicurezza informatica nei tribunali, il giudice ha stabilito che quella fosse una data certa. Però vedete che, perché ho risposto forse, perché finché non si va di fronte al giudice e non si discute, non abbiamo la certezza. Quando avremo una sentenza di Cassazione che dice eh, con, con una certa diciamo univocità, che è sufficiente la data di Facebook o di YouTube come data, come data di riferimento, allora potremmo cantare vittoria. Per adesso accontentatevi di un forse. Però ecco, mi interessava tenere separati questi due concetti, eh? questo è importante, cioè da un lato il, il fatto che il diritto d'autore si acquisisce automaticamente e dall'altro il fatto che la, la, la prova della paternità è una... E possiamo dire è una um, eh, precauzione in più che l'autore può prendere ma non cambia nulla Cioè, dal punto di vista del diritto d'autore lui ha tutti i diritti lo stesso anche se non si fa una data certa la data certa è una, è una forma di garanzia in più che lui si può fare prima di mandare in giro l'opera ok detto questo adesso non è che vi sto dicendo di, fare, di farvi una data certa per ogni tweet e per ogni foto che mettete sui social perché sono impazzite no io cioè, parli, vi parla uno che ha che gestisce 4-5 pagine Facebook, che ha l'account su Instagram, che ha due account su Twitter, cioè che ho, ho il blog, eh, cioè se io ogni, ho, ho slideshare ho il blog, ho YouTube, se io ogni volta che faccio un post, mi, mi mettessi a fare sta cosa, impazzirei. Quindi ci sono situazioni in cui invece è importante farlo, cioè magari quando inviate il manoscritto di un vostro libro a un editore, oppure lo mandate a 10 editori per essere valutato. Ecco, in quel caso sarebbe una cosa intelligente farsi prima dell'invio una data certa, perché lì magari insomma c'è un, un lavoro di un certo tipo e può essere interessante tutelarlo il più possibile. Questo è un po' il punto d'arrivo di questa nostra prima parte, cioè vedete, abbiamo, abbiamo, siamo arrivati a dimostrare che il copyright è un meccanismo closed by default, lo so che è esattamente il contrario di quello che normalmente l'utente medio di internet e dei social media pensa uno pensa, ah, ma tanto la credenza popolare più, più diffusa è se è su internet allora vuol dire che si può usare, no? <ride> cioè, non, nulla di più falso per quanto riguarda il diritto d'autore. Vale anche per la privacy, cioè non è che se un dato è sul sito di un comune allora lo posso prendere, lo posso utilizzare. Può essere che il comune che lo sta pubblicando abbia i diritti, abbia tutte le autorizzazioni per pubblicarlo e io no. Punto. Qua lo stesso discorso. La regola è questa: la regola è che è tutto sotto copyright tranne ciò che cade in pubblico dominio. Quindi, stiamo nel lato arancione dello schema. Quando passano i 70 anni dalla morte dell'autore, a un certo punto l'opera diventa di pubblico dominio, quindi vuol dire che lì diventa di, di tutti, non c'è più bisogno di chiedere il permesso. Se voglio fare, no, visto che si parla di epidemia, se voglio leggere un capitolo di Manzoni, Dei Promessi Sposi, per fare una riflessione su come il mondo del il pensiero dell'Ottocento era molto simile a quello di oggi, non devo chiedere il permesso ai parenti di Manzoni, agli eredi di Manzoni, lo posso fare liberamente perché è caduto in pubblico, i promessi sposi sono in pubblico dominio. Viva Dio. Eh, però ecco, vista così, la situazione vi sembrava molto bianco e nero, no? Cioè, o tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright. In realtà non è così, non è così bianco e nero, perché c'è tutta una, una sfumatura di grigio data dalle eccezioni che trovate sul lato destro della, della slide. Cioè, nel, nel, nel lato destro abbiamo, vedete, delle eccezioni, delle situazioni di eccezione che vengono, che individuano del, delle, delle situazioni di libero utilizzo. E in queste situazioni di libero utilizzo rientrano alcune norme che... Eh, Vedete, cioè, è divisa già in due, no? cioè, da una parte abbiamo le norme che stabilito dalla legge, vuol dire che ci sono delle norme giuridiche, articoli della legge italiana, sono gli articoli 65 seguenti, che permettono agli utilizzatori di, fare, di prendersi delle libertà, cioè di, di, di, di prendere e, e riutilizzare opere fatte da altri senza dover chiedere il permesso. Okay? Quindi il libero utilizzo è stabilito dalla legge. Non vuol dire che le opere non sono più tutelate dal diritto d'autore, eh? attenzione, sono ancora opere tutelate, quindi non sono ancora cadute in pubblico dominio. Semplicemente siamo in un caso di libera utilizzazione, di eccezione al diritto d'autore. Dall'altro lato, l'ultima gamba destra del nostro schema è invece quello che vi ho già citato prima. Il caso in cui è lo stesso titolare dei diritti a liberarci da alcune scocciature, a darci alcune liberatorie, no? a darci alcune... Per, al darci alcuni permessi di utilizzo. E infatti CC, il simbolino del CC sta per Creative Commons, che sono le licenze più, più note per fare esattamente quel, quel lavoro lì, cioè per, fare, ehm, per concedere liberamente utilizzi dell'opera. Anche lì non abbiamo oggi tempo di approfondire, ci sono un sacco di miei corsi su questo argomento, probabilmente l'argomento da me più battuto.